E niente, stamattina una certa, io stavo al computer e sento wow wow, wow wow, ma che è? Io non ce l'ho una suoneria così, allora sono venuto di qua in cucina, sono andato alla porta aperto, c'era... Un signore, un contadino, un contadino che conosco bene, non so come... Adesso lo so, si chiama Giuseppe eduardo ma fino a stamattina non sapevo chi era. Ma visto, lo vedo tutti i giorni e ci salutiamo, ci sorridiamo, perché lui viene con il suo cam camioncino, con il suo pick up truck, questi giapponesi eh, che dietro hanno tutto aperto che ci carichi i cani, il latte, l'acqua, qualsiasi cosa e viene, parcheggia qui a due passi perché io sono su una stradina senza uscita e poco prima della mia casetta c'è uno slargo dove ci si può fermare e parcheggiare e lui cura per una signora una piccola quinta, una mini fattoria dove ci sono delle galline, dove ci sono degli aranci, dove ci sono delle altre frutte, legumi, patate, seminate e lui viene tutti i giorni e si parcheggia lì bello tranquillo e quindi ci salutiamo quando lui arriva, ci salutiamo quando va via e ci salutiamo quando io vado in paese camminando e passo davanti a casa sua perché lui non abita qui insomma, te la faccio breve miau miau, era, era lui, era lui qua con una faccia un po' triste perché io gli ho esordito subito con un oh dia, ma lui invece non aveva quello sguardo sorridente abituale allora ha detto oh, fra me e me ma che sarà successo? E lui in un portoghese super velocissimo che io non saprei riprodurre Mi ha detto tutta una serie di cose che non ho capito niente Ma ho capito la sostanza che era Guarda che ho sventrato la macchina Mi dispiace Stavo a vedere questo panorama bellissimo C'erano tutti i trattori che eravano e Bro non mi sono accorto che c'era la tua macchina lì E gli sono andato proprio dentro Perché io non ho la macchina Però... Puta caso, proprio in questi due giorni mi sono fatto prestare una macchina per poter fare qualche giretto qua sull'isola delle commissioni e quindi ho parcheggiato anch'io lì nel, nello slargo, sta macchinetta qua. E quindi lui mi prende per mano, amorosamente ovviamente, e andiamo a vedere cosa è successo e in effetti c'era un bel, bel lavoretto artistico proprio dal lato del, dove si fa il pieno quindi lato sinistro posteriore dopo il passeggero lui c'è entrato dentro proprio con, con l'angolo del suo camioncino pick up proprio un cane armato quello, non si è fatto niente eh, però la macchina proprio è rientrato un bel buco per fortuna che non l'ha fatto direttamente sul buco della benzina sennò stavamo freschi e insomma fatto sta che lui mi ha detto guarda io sto qua quello che c'è da fare c'è l'assicurazione ecco il documento anzi è venuto siamo tornati qui ci siamo seduti qua al tavolinetto con questa bella vista che l'aveva distratto ho fatto le foto del suo documento, ho chiamato il padrone della macchina gli ho detto guarda, eh, tanto io le venuti che ci provo a spiegartelo in portoghese, ci metterei un anno. Ti passo una persona che ha delle notizie interessanti e nuove riguardo la tua macchina, lui sicuramente te le dice bene. E lui infatti gli ha dato la triste notizia a, a questo mio amico che mi ha prestato la macchina e si sono messi d'accordo. Già domani si incontrano ad Angra, vanno all'assicurazione e risolvono tutto. Insomma, poi dopo abbiamo fatto qualche foto, sistemato, non ho riempito nessun documento, non ho fatto nessun CID, non ho fatto niente, lui è stato estremamente gentile e carino, ma se stavo in Italia, dico, ma quante probabilità c'erano che dopo che qualcuno ti sventrava la macchina veniva fino a casa tua che non è che sono a lontano chilometri però non sono lì accanto alla macchina così con su scritto è mia viene qua fino a casa mia perché poi la macchina ecco io me la sono fatta prestare non è la mia però qua sono svegli quindi ti vedono, ti saluto tutti i giorni ti bussa la porta e ti dice guarda ti ho smontato la macchina che posso fare? cerchiamo di sistemare le cose forse sono troppo negativo però insomma, l'esperienza mi ha insegnato che in Italia questo, a meno che fossi vissuto in un piccolo paesino dove si conoscono tutti, si vogliono bene, si cercano eh, di aiutarsi gli uni con gli altri, eh, sarebbe stata una storia diversa. E quindi, nonostante qua ci sono eh, le mucche e eh, le cose sono un po' più primitive che nelle grandi città, ci sono tanti piccoli vantaggi e questo è uno di quelli. Poi la macchina non è mia, io non devo fare niente, stasera viene il mio amico, si prende la macchina e me ne lascia un'altra così che non mi devo preoccupare, che posso domandare di più alla vita. Sì.